Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un metodo per poter salvare tutti i tipi di jogger, e dico veramente tutti, tutti i tipi di jogger colorati, eh, verde, arancione, rosso, viola, marrone, grigio, bianco, azzurro. Tutti, praticamente tutti i tipi di jogger per il personaggio donna, ragazzi, per il momento. Eh ho trovato questa cosa solo per il personaggio donna quindi eh, vi, vi porto questo qui in pratica allora in primis ragazzi dobbiamo fare il glitch che trovate nella freccia in alto a destra dove vi sta indicando la freccia troverete il tutorial completo per fare questo glitch io in questo video non andrò a fare il tutorial completo perché altrimenti mi chiederebbe troppo tempo e, e quindi nulla andate sulla freccettina che, che avete visto e lì troverete il tutorial completo Allora, prima cosa che dovete fare ragazzi venite una volta che avete fatto il tutto ovviamente venite sul vostro secondo personaggio e, e selezionate questo completo che io ho appena selezionato una volta selezionato questo completo dovete andare in pantaloncini ragazzi e comprare praticamente tutti i pantaloncini che adesso andremo a vedere e sul personaggio uomo a partire da questi eh, non questi qua ragazzi quelli a forma di cuore quelli con i cuori ecco questi qui quindi andremo a comprare questi e salveremo il completo e andremo a comprare tutti quanti gli altri a seguire senza toccare il resto del completo ragazzi perché in questo modo andremo a salvare solamente i jogger per poter fare i nostri completi eh, per il personaggio donna con eh, i jogger colorati ovviamente. quindi come sto facendo io andiamo a salvare comprare premiamo quadrato e salviamo il completo vedete io compro, premo quadrato e salvo il completo compro, premo quadrato e salvo il completo e eh, salviamo tutti questi pantaloncini tutti quanti eh, vi dico tutti perché alcuni non, non vi danno in pratica il, il pantalone quindi eh, adesso non so bene quali sono e quindi andiamoli a salvare automaticamente tutti li andremo a salvare tutti poi quelli che non abbiamo necessità quando, eh, quando sarà li cancelleremo quindi una volta che li abbiamo salvati tutti diciamo che abbiamo tutti quanti i nostri joker quindi aspettate un attimo io adesso faccio la procedura e salvo tutti quanti i, i pantaloncini insomma ragazzi calcolate che ogni pantaloncino ha un colore del joker poi ovviamente se metterete qualcos'altro sopra eh... Eh, vi farà un completo diverso però, comunque, si sì, avrete anche la possibilità che non vi, non vi salvi i jogger dal secondo al primo personaggio. Quindi, se fate così, diciamo che avete la possibilità di poter salvare tutti quanti i jogger e di portarli al primo personaggio, che ovviamente sarà donna. Sto cercando un metodo per poter fare tutti quanti i jogger di colore per il personaggio uomo però purtroppo online non si trova un cazzo io questa era una prova che stavo facendo e, e mi è uscito fuori quindi ho voluto portare questo video siccome mh, sto facendo svariate prove sia per eh, i completi maschili che femminili eh, ho visto questa cosa quindi a questo punto dopo aver fatto tutti i procedimenti del glitch torniamo nel nostro primo personaggio io vado a salvare questo completo perché mi interessava salvarlo e torniamo nel primo personaggio e andiamo a vedere che cosa abbiamo ottenuto ragazzi quindi qui avremo tutti quanti i nostri joker aspettate un attimo questo per esempio è un completo che non si è salvato ragazzi però comunque sia adesso vi faccio vedere tutti gli altri abbiamo i verdi Abbiamo gli arancioni, abbiamo i viola, abbiamo i rosa, abbiamo i rossi, gli azzurri, i grigi, i marroni. Insomma ragazzi, veramente i bianchi e i neri. Abbiamo veramente tutti i tipi di Joker. Quindi che altro aggiungere ragazzi? Fate i vostri completi. Ovviamente portate i jogger se vi interessano dal secondo personaggio al primo personaggio per il personaggio donna Visto che nelle modalità competizione mi sembra che non è più possibile portare fuori tutti questi jogger Questo è un metodo buono per poter portare fuori tutti quanti i nostri jogger Detto questo ragazzi non ho nient'altro da aggiungere Spero che questo video vi piaccia Un saluto a tutti al prossimo video Ciao a tutti